Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft Il sesto precisamente Per essere precisi il sesto Allora, questo sarà un video breve In cui vi faccio vedere un attimo Che ho esplorato Sono andato a esplorare una grotta Ho scavato un tunnel Quindi andiamo a vedere Eccoci qua Allora, intanto con tutta la pietra che ho scavato come vedete sono riuscito a finire la base sotto della casa delle ceste che sarebbe anche a casa del mio amico lì e poi no, dovevo andare sopra ma intanto mentre vi è notte in tutte queste ceste sembra tutto uguale e poi ho iniziato qua a chiudere qua per poi sollevarlo ancora nel frattempo, si vediamo se si vede perché ormai è anche alto, no, è dall'altra parte eccola qua ho iniziato a continuare la costruzione della piattaforma in casa mia ho deciso di fare tipo una torre come le torri medievali quelle molto alte che si allarga dopo con un'altra piattaforma enorme e ci farò la casa, il giardino e poi non so cos'altro allora, qui va bene facciamo così poi sono stato in miniera, come vi dicevo, ho trovato 64 blocchi di redstone al primo colpo Poi ho trovato due lingotti d'oro e 24 lingotti di ferro che potremmo anche utilizzare poi E quindi poi ho trovato anche dei diamanti, sì esatto E infatti volevo prendere un piccone in ferro e vedere... abbiamo anche il piccone in oro non ho so. Messo... boh abbiamo risolto non sapevo nemmeno di avere il piccone d'oro bella allora ci prendiamo i diamanti ci prendiamo i primi due diamanti allora prima però voglio andare a dormire che così almeno scendiamo col giorno poi sono riuscito a uccidere un ragno Guarda... guardate quello scheletro se resta lì aspettate voglio provare infatti ho ucciso dei ragni e mi sono fatto l'arco infatti adesso lo proviamo lo proviamo vediamo che se ho buona mira o oh no allora dovrebbero essere qua eccola qua il nostro magnifico arco con le sette frecce allora. discesa rapida adesso andiamo se sì. Ma guardate. Cos'è quella roba là? C'era Scher... Dove... uno scheletro con l'armatura, l'avete visto, vero che c'era? Dove è sparito? Creeper, ragni. No, raga. È sparito lo scheletro con... C'è un enderman, c'è un enderman. Ragazzi, c'è un enderman. L'avete visto? Guardate, guardate, guardate. Abbiamo colpito? No. No, non riusciamo a colpire. Ragazzi abbiamo trovato il nostro primo Enderman. Sono contentissimo perché a sto punto finiamo le frecce, no? Waaah! È sparito! se Dovete sapere che gli Enderman hanno il potere di teletrasportarsi! E non vorrei trovarmelo in casa. Siccome... Ma lì c'era un creeper, uno scheletro, uno... Aiuto. Sono qua sotto. Allora, lì ci, no... ci sono le nostre belle vacche. Qualcuno ci ha attaccato dal basso. L'ultima freccia è dedicata a questo ragno. Poi facciamo il creeper? Fai il creeper. Oh. Ho mancato! No! Ho mancato! Vabbè, quindi se c'è. Abbiamo visto che ci sono gli Enderman, quindi questo significa che il portale dell'Ender esiste anche qua. Quindi è il nostro primo Enderman, quindi spero di trovarne altri Speriamo di trovarne tanti altri che così possiamo farci prenderli Farle Ender Enderize e cercare il portale dell'Ender. Che chi non sa il portale dell'Ender, Una volta sconfitto il Drago dell'Ender che si trova al suo interno Ancora pieno Che si trova al suo interno Beh, ehm finisce il gioco, cioè, si finisce, e poi finito, ci sono i titoli di coda, e poi si continua in modalità comunque sempre survival quindi continuare a, a ecco è sparito, spariscono tutti, ecco il fatto e quindi si continua a costruire così, adesso andiamo di sotto Guardate ho fatto proprio Il tunnel che va giù giù, giù giù giù giù giù Ci prepariamo la spada in ferro Che non si sa mai Sento dei pipistrelli qua Eccoci allora, qua Prima rampa di scale finita Vai giù la seconda Ok qua non c'è nessuno Allora Oh cavoli Ok questo rumore non mi piace Non voglio essere sorpreso Mentre diciamo, scavo i miei diamanti Eccoli lì ragazzi i nostri I nostri primi due diamanti Ma santo cielo qua i nostri primi tre diamanti e abbiamo anche del lapislazzulo il nostro piccone di oro ce lo prendiamo su e ci prendiamo i diamanti uh! diamanti diamanti me l'ha dato non mi ha dato il diamante no Non mi ha dato il diamante No no raga Proviamo adesso Magari Col piccone in ferro Col piccone in ferro mi ha dato i diamanti No non ci posso credere Vabbè oh eh, Sono Disgraziati Ecco qua i nostri primi Invece la più slazzuli allora, siccome ho già esplorato gran parte di questa zona qua, questa la lascio qua solo perché c'è tanto carbone ancora. Molto carbone, cioè. E... Adesso torniamo su... Ok, il piccone in oro non ha fatto niente. Cioè, c'erano tre... Avete visto? C'erano tre blocchi di diamanti. E uno, no, uno non c'era. Yeah. Era vuoto. allora noi qua saliamo passiamo sull'altra scala e andiamo a mettere giù i primi nostri due diamanti poi non so se farmi già la spada in diamante o potrei anche farmela ma si sì, dai in questo episodio adesso mi faccio la spada in diamante per finire Ah si sì, qua c'avevo guardate che belli i nostri due diamanti e qua 12 la 12 la più slazzuli pietre 64 di roccia potremo anche dopo continuare allora beh eh... vediamo la slazzuli. I lapisvazzuli li mettiamo qui E i diamanti scintillanti Dove... Mm. Se magari mi faccio una cesta Nella mia casa dopo mm, Potrei anche farlo Beh, allora facciamo così Siccome la voglio Voglio, voglio, voglio, voglio Voglio, voglio, voglio, voglio la allora, in diamanti Abbiamo 50 stick Ci facciamo la nostra Prima strumentazione Con i diamanti da da da da! Aspetta che non sbaglio. Pala. Zappa. Velocità di attacco 1.6. Danno per colpo 7. Ed è livello 1, cioè. Pensate quando faremo gli incantesimi. Ecco, questi due diamanti però ci potrebbero anche servire per fare il libro di incantesimi. Mm. Il libro non ce l'abbiamo quindi lo facciamo. Pronti? Spade e diamante. Via! Da, da da da guardate guardate qua la nostra spada di diamante io avevo anche un'armatura da qualche parte ma vabbè ah siamo immortali adesso ah allora già, allora, già che ci siamo siccome non abbiamo più l'armatura perché non so chi ce l'ha fregata. Perché sì che non siamo morti, quindi ce la rifacciamo, tanto di ferro e abbiamo, non so più quanto, 24, cioè ci facciamo una corazza. Guardate qua che corazza. Gli stivali di ferro, ci bardiamo tutte per bene, pronti per l'inverno, con l'elmetto. L'elmo noi siamo Prendiamo e andiamo In miniera lo so Da qualche parte doveva esserci Forse anche i pantaloni mm. Eccoli qua I gambari di ferro E abbiamo Finito il ferro Abbiamo finito il ferro quindi Però la spada in diamante <ride> No eh La mettiamo giù adesso Quindi aspettiamo il cappello qua la pettorina come i cani e le stivali eccoci qua siamo pronti andiamo a svettare sulla monte del vetto svettare sulla monte del vetto ok Udi, aspetta che non, non perdono spendi se no mi sentono fino in cina dun dun dun dun. è la prima volta che uso queste scalette ok eccoci qua non siamo tanto in alto ma vabbè ok ragazzi per questo episodio qui è tutto finisci, quindi finiamo qua eh, nel frattempo andrò a scavare altri tunnel, altri miniere in cerca di altri diamanti che ho scoperto se possono prendere col ferro che prima non me l'ha dato e non me l'ha dato con il, il piccone d'oro in teoria si potrebbe prendere ma non me l'ha dato, non so perché comunque sono contento che abbiamo adesso la nostra spada di diamanti scaverò sempre vicino a casa che così almeno se muoio non la perdo e eh, <coughs> ci conto nel eh, prossimo episodio avere anche il piccone eh, se riusciamo a farci anche il portale ender, del nether Ok, quindi vi saluto, alla prossima, ciao!